Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Cosa siamo noi cristiani nel mondo? Qual è lo scopo del nostro esserci? Lasciamocelo dire da Gesù. Egli ha appena proclamato le beatitudini e subito dopo afferma, voi siete il sale della terra e la luce del mondo. E la dimensione missionaria della Chiesa di ciascun credente, Pensate che bello, siete sale e luce, non sarete o dovete essere, ma siete, all'indicativo, è Cristo che ci rende tali e lo siamo nella misura in cui viviamo uniti a Lui, incarnando il Vangelo, vivendo secondo lo spirito delle beatitudini. A tal proposito, Madre Teresa faceva un esempio luminoso. Spesso si vedono fili elettrici piccoli o grossi, nuovi e vecchi, cavi costosi o a buon mercato. Da soli sono inutili e finché non passa la corrente non si ha luce. Il filo siamo noi, la corrente è Dio. Noi abbiamo la possibilità di permettere alla corrente di passare attraverso di noi e di utilizzarci per produrre la luce nel mondo oppure possiamo rifiutare di essere usati e consentire così alle tenebre di diffondersi. Miei cari, che dono e che responsabilità grandi! Essere sale e luce per il mondo! Ma cerchiamo di capire meglio queste due immagini. Voi siete il sale della terra. Il sale serviva a varie cose, in particolare a purificare, a conservare gli alimenti e soprattutto a dare sapore. Di per sé si può benissimo mangiare senza sale, i cibi già ne contengono, ma il sale rende tutto più buono. Il sale dà sapore. Ecco, Gesù è come se dicesse, voi miei discepoli servite a rendere più buono il mondo. Tu, inserito nel tuo contesto, servi a diffondere il sapore dell'amore vero, a dare senso alla realtà con la sapienza del Vangelo. E miei cari, dove c'è una persona che realmente crede, che davvero ama Dio e gli altri, questo sapore si percepisce. Ma c'è un rischio. Gesù dice, se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Ed è proprio così. Se perdiamo il sapore qui abbiamo il verbo moraino che di per sé significa diventare stolto, sciocco, folle e richiama la stoltezza di chi ascolta ma non mette in pratica, non serviamo a nulla. Se il sale non sala, a che serve? Se noi cristiani non sappiamo di Dio, se non diffondiamo il sapore della sua parola e del suo amore, a che serviamo? A nient'altro che ad essere calpestati dagli uomini se ci sganciamo da Cristo, se non coltiviamo la relazione con Lui, ci annacquiamo, ci mondanizziamo e perdiamo sapore e la gente ci calpesta, infatti la gente ci critica quando vede scandali, quando ci vede sciapi, scialbi, mondani, corrotti o nel caso di noi sacerdoti quando più che ministri di Dio sembriamo affaristi o impiegati del sacro.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 perché voi stessi sareste la Bibbia vivente. Fa riflettere, no? In fondo esprime il desiderio da parte di chi non crede di vedere qualcosa di bello in noi credenti. Perché anche chi non ha conosciuto Gesù o letto il Vangelo per sentito dire ha ah, idea della bellezza, del messaggio della vita di Cristo che siamo chiamati a incarnare, ma se proponiamo una religiosità fredda, disincarnata, moralistica, ma chi pensiamo di attrarre? Perché tanti giovani scappano dalle chiese? Perché tante persone che sono a contatto con noi non si avvicinano? Forse una domanda dovremmo farcela. Successivamente Gesù dice voi siete la luce del mondo e usa due esempi capaci di coniugare la dimensione personale ed ecclesiale, la città posta sopra un monte e una lampada da porre sul candelabro. Anzitutto Gesù dice che noi cristiani, noi Chiesa, siamo come una città posta in cima a un monte. Siamo dunque visibili. Cosa conta allora? Mettersi in mostra? Sforzarsi di avere visibilità? No, cercare autenticità. Si tratta di essere ciò che siamo chiamati ad essere. Chiesa di Dio, sua famiglia, comunità di credenti, luogo dove si prega, dove ci si nutre della parola e della presenza di Dio luogo dove circola amore. I pagani erano stupiti dalla vita fraterna dei primi cristiani, dal loro aiutarsi a vicenda, dal fatto che non vi fossero barriere sociali tra di loro. Li chiamavano quelli che si amano. E questo ci fa chiedere, ma la realtà ecclesiale alla quale appartengo attrae a Cristo? Chi si affaccia dalle parti della parrocchia, della mia comunità religiosa, del presbiterio nel quale sono inserito, cosa respira? Aria di famiglia? Senso di accoglienza? Circola amore? E io per primo, cosa metto in circolo? Ed ecco il secondo esempio, che tocca la dimensione più personale. Gesù dice, non si mette una lucerna sotto il moggio, per capirci, sotto il secchio, ma sul candelabro perché illumini tutti quelli che sono nella casa. Noi siamo questa lucerna, che era una sorta di lampada ad olio. Se siamo accesi dal fuoco dell'amore di Cristo, diffondiamo la sua luce. A noi cosa è chiesto? Di alimentare questa fiamma e lasciarci porre sul candelabro. Cristo stesso, possiamo dire, ha avuto come candelabro la croce sulla quale è stato innalzato dalla quale il suo amore si è irradiato. Ecco, ciascuno di noi ha il suo candelabro. Che significa? Che io e te abbiamo una missione. Ognuno ha la sua collocazione dove essere e fare luce. Se ci lasciamo innestare da Dio al giusto posto e ci abbandoniamo a Lui, ecco che la sua luce può passare attraverso di noi. E allora puoi scoprire che quella malattia che magari adesso affronti può non essere una disgrazia ma un candelabro sul quale il Signore vuole innalzarti perché insieme a Lui possa passare la sua luce e raggiungere tanti. E guarda quanti santi hanno detto il loro sì, pensa a chiara luce luminosissima nel suo modo di vivere la sofferenza unita a Cristo. E il tuo candelabro può essere il tuo sacerdozio, il tuo matrimonio, può essere la vita consacrata alla quale ti senti chiamata, può essere il tuo lavoro dove Dio vuol servirsi di te per migliorare la vita di tanti. Ma non solo, possiamo vedere in quel candelabro tutte quelle occasioni quotidiane e anche quegli imprevisti o quei problemi che ci chiedono di fidarci di Dio, di abbandonarci a Lui, di lasciar così passare la sua luce attraverso di noi. E infine perché tutto questo? Perché gli uomini vedano le vostre opere buone? di per sé abbiamo il termine calos, opere belle, e rendano gloria al Padre vostro che nei cieli. Ecco il nostro fine, che le persone, grazie alle nostre opere belle, arrivino a rendere gloria a Lui, che guardando la nostra vita possano dire che meraviglia il Padre, che cose belle ha fatto nella tua vita, perché ciò accada c'è da aprirsi a Lui e Lui, che ci rende sale e luce. Noi siamo chiamati a compiere i nostri atti di fede, fidandoci della sua parola, permettendogli di compiere in noi la sua opera. Lo riassume bene la preghiera tanto bella di una persona che davanti ad un perdono che riteneva impossibile di poter donare, pregava dicendo Signore, io non ci riesco, ma tu sì, agisci tu in me, vinci tu in me ama tu in me. E siamo ne certi, se ci fideremo del Signore, la sua luce brillerà in noi e attraverso di noi, illuminando di senso e riempiendo d'amore la vita di tanti. D'altronde chi sono i santi? Sono coloro che fanno passare la luce, rispose saggiamente una bambina. Perciò concludiamo con una bellissima preghiera di Madre Teresa che riassume tutto splendidamente, aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o oh Gesù, dovunque io vada, inonda la mia anima del tuo spirito e della tua vita, diventa padrone del mio essere in modo così completo che tutta la mia vita sia un'irradiazione della tua, perché ogni anima che avvicino possa sentire la tua presenza dentro di me, perché guardandomi non veda me, ma te in me. Resta in me, così splenderò del tuo stesso splendore e potrò essere luce agli altri. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.